Ciao, allora benvenuti in un nuovo video di compro cose a caso da Wish e in questo caso io devo avere un problema ma notevolmente serio con le pantofole allora premetto che tutto quello che ho acquistato ho pagato solo la spedizione a un euro quindi tutto quello che vedete un euro singolo sapete che qui l'inverno è molto freddo e io ho sempre dei problemi per freddo ai piedi e allora iniziamo a comprare delle pantofole queste mi sembravano carinissime ok fatte così sono belle morbidose sono anche belle alte hanno l'antiscivolo un euro eh, ovviamente dato che sono cinesi eh, prendo un numero più grande questo è un 40 e con le calzettoni mi stanno bene e mi sembrano carinissime azzurre e allora perché prenderle solo azzurre ma prendiamole anche rosa e siamo già a due faia poi vi devo mostrare un'altra cosa io ho un problema lo so comunque sia sì, cioè, guardatele sono carinissime così forse è un musetto poi è bello perché è pelosissimo ha il pelo anche dentro cioè sono carinissime sono belle pelose sempre con l'antiscivolo ed è, mi piacevano cioè, con il musettino morbidose fanno un bel caldo quindi gustano poi sempre a un euro poi Ah, aspettate, vi faccio vedere queste, perché potevano mancarmi quelle con le emoji, ovviamente no, e allora eccole qua, con le emoji, con i cuoricini, pelosine anche queste, bellissime pelosine gialle, con il peletto sempre anche dentro, queste belle alte, sempre con l'antiscivolo, sempre anche questa a un euro, e non potevo farmi mancare anche queste, con la cacchetta, <ride> ovviamente. Io credo che per l'inverno potrei essere a posto, ho un problema serio e credo che non avrò finito di prendere le pantoffole, però di questo tipo io poi le metto in lavatrice, si lavano tranquillamente, le cambio spesso, quindi vanno benissimo. Fatemi sapere se vi sono piaciute queste cosine, condividete il video con un vostro amico o amico che fa acquisti online di compro cose a caso o che ha una passione per le pantoffole pucciose da casa. Se vi ho avuto un po' di compagnia e vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così volete avvisato ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!